L'altro emendamento invece, riguarda eh, i punti nascita nuovamente, che avete chiuso eh, in questa Regione. Eh, su questo tema noto che l'atteggiamento è quello, in qualche modo, di cercare di recuperare eh, il terreno perduto. Quindi ora la strategia è quella di eh, affidarsi ad un'immagine di un Presidente responsabile, dialogante, e, e per arrivare alle elezioni. Ora però quello che mi preme sottolineare è che il pallino in mano ce l'ha questa regione, quindi eh, la programmazione e eh, l'organizzazione dei servizi sanitari la si fa qui, non la si fa a Roma. Lo smantellamento ulteriore dei reparti di ginecologia privati dalla figura del ginecologo H24, che rappresenta un requisito indispensabile. Per avere la deroga sui 500 parti porta la vostra firma. È di oggi la notizia di un'altra mamma che ha partorito in ambulanza da Toano mentre viaggiava verso l'ospedale di eh, Sassuolo. Quindi eh, la richiesta che noi vogliamo fare, fuori dalla propaganda che, eh, a cui dobbiamo assistere ogni volta, è che se si dice che si vogliono fare i fatti, questi fatti si facciano. Quindi chiediamo alla Giunta di rendere disponibili i fondi necessari all'adeguamento della sicurezza dell'innovazione tecnologica e del carico occupazionale per la riapertura dei punti nascita e supportare le nuove richieste di deroga, perché quelle che sono state fatte presentano dei punti oggettivamente molto critici. Quindi se volete fare i fatti, la possibilità di, farla, di farli ce l'avete.